Isola dei Famosi 2018, liveblogging con un'ora di anticipo e scherzo ai naufraghi che credevano di partire 24 ore dopo. L'Isola dei Famosi è partita ufficialmente e ma con un'ora di anticipo, almeno secondo il sito ufficiale, e un giorno prima, per i naufraghi. Isola dei famosi 2018, aggiornamenti sul sito ufficiale con orario sbagliato. Come accaduto per il grande fratello VIP 2 anche l'isola dei famosi 13 può contare sul liveblogging sul sito ufficiale. Chi. Però, si è collegato subito online. Dopo l'inizio della diretta su Canale 5 avrà notato una particolarità, l'orario di inserimento dei post non corrisponde a quello del tempo reale ma porta 60 minuti di anticipo. Un errore curioso che non è sfuggito ai più attenti internauti. Isola dei famosi 2018. Scherzo ai naufraghi con partenza anticipata di un giorno. I concorrenti credono che, per problemi tecnici, sia stata rinviata a martedì la prima puntata. Alessia Marcuzzi si collega con loro. Le ragazze sono molto tranquilli, non immaginano certo di doversi lanciare dall'elicottero da qui a qualche minuto. All'annuncio dello scherzo, in realtà poco riuscito. Sembrano tutti entusiasti e la conduttrice chiama le prime cinque naufraghe che devono raggiungere la playa. L'isola dei famosi 2018. Quali sono i concorrenti? I VIP naufraghi sono Francesca Cipriani, Showgirl, Alessia Mancini, ex Velina, Jonathan Cascanian, presentatore, Chiara Nasti, blogger, Giucas Casella, mentalista, Amaurice Perez, ex giocatore di pallanuoto e allenatore, Paola Di Benedetto, modella entrata nel cast di Colorado, Filippo Nardi, ex beffino e produttore discografico, Bianca Azzei, cantante, Marco Ferri. Modello ed ex corteggiatore di uomini e donne, Nadia Rinaldi, attrice, Eva Enger, attrice e showgirl, Francesco Monte, ex tronista, Cecilia Capriotti, showgirl, il comico Gaspare Nome d'arte di Nino Formicola, del duo Gaspare e Zuzzurro, Rosa Perrotta, fotomodella ed ex tronista, Craig Warwick, sensitivo.